Ascolta Radio Roma Capitale, la voce della tua città, storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te. Do il benvenuto invece a ospiti che conosco bene, quindi sono contenta di rivederli. Elisabetta Traldi e Vittorio Alfieri, benvenuti signori, come state? Grazie, buongiorno. Ciao. Grazie Vittorio, bene, grazie. grazie Elisabetta. Parliamo della Traldi Resort Agri Wellness e Olio Traldi. Poi Vittorio e Elisabetta ci spiegheranno sì. bene... Questa ambivalenza no? che avete generato, giusto Vittorio? Sì, innanzitutto grazie all'invito, buongiorno a te, buongiorno ai nostri ascoltatori. Siamo qui oggi, Elisabetta, per presentare la nostra realtà che eh, ha due anime principalmente, quella dell'accoglienza con l'agri l'agriwellness, Resort Traldi, è quella della eh, produzione di oli extravergine di oliva di eccellenza, appunto Olio Traldi, di cui tra un po' parlerò io. Molto bene, ecco, quindi diciamo che im immediatamente poi ci si può entrare in quello che è il vostro, eh, il vostro mondo, quindi grazie di essere qui anche a eh, Elisabetta. A Insomma, ci parli un po' di questa vostra grande passione, perché poi a un certo punto occuparsi della terra, occuparsi dell'olio, occuparsi della natura, poi porta inevitabilmente anche alla struttura che avete a disposizione, a occuparsi di benessere, è un po' così? Vittorio Sì certo Per quanto riguarda il benessere poi eh, il Resort ne parlerà meglio Elisabetta Tornando al tuo spunto sulla natura Ciò che lì si produce avendo eh, tanti ulivi Circa 40 ettari di uliveto naturalmente la fanno da padrone gli oli extravergine di oliva Ma non sono degli oli così tanto per non lo dico io Ma ce lo riconoscono in tanti sono degli oli di eccellenza ecco e per me è un piacere promuoverli insomma il mio compito è quello di conservare l'olio innanzitutto e poi di promuoverlo da questo punto di vista mi sento un po' collega loro nel senso loro per lavoro giocano, io per lavoro mangio quindi non sono messo male che comunque sono cose belle <ride> sì, <ci> direi <ride> secondo eh, me si sposano poi con, con cose buone naturalmente perché l'olio extravergine di oliva impreziosisce ogni piatto che già però di per sé deve essere buono in partenza, ecco. Noi produciamo quattro differenti oli, se vuoi te ne parlo adesso. Eh, sì, brevemente, Breve, diciamo, diciamo, li nominiamo brevemente. Sì, eh, il Classic, che è il nostro olio da cucina, quello che va per la maggiore nelle case dei nostri clienti privati e nelle cucine dei ristoranti. Quindi eh, indicatissimo per la preparazione dei cibi in cottura e poi i tre oli anch'essi vanno bene per la preparazione dei cibi ma rendono anche molto eh, a crudo, quindi a piatto finito. Sono tre oli differenti per caratteristiche organolettiche e nutraceutiche appartengono a tre categorie differenti, leggero, medio intenso. Si chiamano Electia, il leggero, è un blend di caninese, moraiolo, frantoio, leccino e pendolino, è molto delicato e fruttato. Poi c'è Eximius che è il nostro monocultivar caninese, l'oliva caninese è tipica della zona della Tuscia Viterbese ed è un olio medio che si caratterizza soprattutto per il piccante vegetale ed è molto fresco per far capire ai nostri ascoltatori ha un sentore che ricorda la rucola e il mallo di noce quindi un pochino ecco così, piccante quel, quel friccicorio proprio fricicorio vegetale in... come se mordeste una oliva verde, una mela verde, un peperone proprio il, il piccante naturale, proprio della natura tu prima hai parlato di natura e infine c'è eh, Atos, il nostro blend di frantoio e moraiolo della categoria intensa eh, ed è un po' più corposo, un po' più strutturato ricorda un po' il, la foglia di pomodoro al profumo e la mandorla fresca perché prevale per l'amaro fallo vedere, quello è il vostro questa diciamo è così... brush, la nostra brochure, il nostro catalogo Insomma, comunque i nostri ascoltatori ci possono trovare su internet abbiamo due siti www.oliotraldi.com per gli oli e www tra al di resort per quanto riguarda la, la ricettività quello che traspare dalle tue parole è sicuramente una grande competenza una grande passione io ti ringrazio <ride> eh, Vittorio <ride> oltre a portare un nome importante ma insomma sì. eh, devo dire che hai fatto proprio della tua passione una... poi quello non è più lavoro appunto tu per lavoro mangi che poi eh sì, eh, non è allora che non signori fatto... io vi devo assolutamente chiedere se volete magari ritornare per parlare poi più, a, più intensamente anche di tutti gli oli insomma qui adesso abbiamo il tempo eccetera Anno. Certo. Eh, mi servono sì, i contatti però Vittorio. Sì, eh, posso dare sia sì i numeri di telefono, abbiamo un fisso per quanto riguarda gli oli, ma vale anche per il resort 0761 477686. Eh, abbiamo i siti internet appunto www.oliotraldi.com e eh, www.traldiresort.it Perfetto, io vi ringrazio della vostra passione che ci avete portato a questo tete. Grazie, grazie sì. Francesca. Grazie, ci Vittorio. toccherà ritornare. Ma allora con gli oli nuovi. Ma perché se producendo. me lo vuoi portare, una bottiglietta d'olio, sì, cioè, ah, io, io la stiamo proprio <ride> producendo persone. in questi giorni. No. <ride> Fabrizio torna anche Fabrizio. Eh, ci avete l lasciato. Una cosa da deve dire che noi siamo stati best of the, the world in class, in uh, Flossolei che è la Bibbia degli oli. Io cito solo Flossolei, non cito altri. Lo ma so, per quello sì. sono stati riconosciuti tantissimi molto, molto premi. Molto sì, importanti. sì, tantissimi. Sì. Quindi, traldi, olio, extravergine d'oliva, insomma, va assaggiato, va, eh, andate a tutti i contatti che ci hanno dato. Grazie davvero di essere stati grazie con noi. Ascolta Radio Roma Capitale. La voce della tua città.